Benvenuti a questo nuovo appuntamento di informazione fiscale per fare il punto sulle scadenze fiscali del mese di marzo 2023. Il 16 marzo è la giornata più densa di adempimenti, entro tale data deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate il modello della certificazione unica. I dati verranno utilizzati per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Oltre a tali dati, anche quelli relativi alle spese detraibili sostenute dai contribuenti devono essere inviati entro il 16 marzo, il termine interessa ai soggetti terzi dagli amministratori di condominio e veterinari. Lo stesso giorno il 16 marzo sono chiamati alla Cassa i contribuenti obbligati al versamento del saldo IVA emerso dalla dichiarazione annuale. La medesima data del 16 marzo 2023 deve essere cerchiata in rosso anche dalle società di capitali, chiamate a versare la tassa di vidimazione dei libri sociali. L'importo varia a seconda del capitale sociale, se inferiore o uguale a 516.456,90 euro, la tassa è di 309,87 euro. Se è maggiore di 516.456,90 euro, la tassa da corrispondere è di 516,46 euro. Il 16 marzo puntuali anche gli adempimenti periodici, I sostituti d'imposta dovranno provvedere ai versamenti di IRPF-IVA e dei contributi IMSS.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 Tra le ultime scadenze del mese, il 27 marzo, due giorni dopo rispetto alla data canonica per la mini-proroga dovuta al fine settimana, in programma c'è l'invio degli elenchi Intrastat. Sono interessati alla scadenza esclusivamente gli operatori intracomunitari con obbligo mensile. Gli stessi dovranno trasmettere telematicamente i dati relativi alle operazioni intracomunitarie realizzate nel mese di febbraio. Il 31 marzo 2023 è caratterizzato dai termini legati ai bonus edilizi. È passato alla fine del mese il termine originariamente previsto per il 16 marzo per l'invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa alla cessione dei crediti delle agevolazioni edilizie per le spese sostenute nel 2022. L'ultimo giorno del mese è anche l'ultimo giorno utile per gli interventi del Superbonus per le Villette Unifamiliari, possono beneficiare della maxi detrazione con aliquota al 110% i soggetti che hanno raggiunto il 30% dei lavori entro lo scorso 30 settembre 2022. Questa dunque è la panoramica degli adempimenti del mese di marzo 2023. Per ulteriori informazioni e maggiori approfondimenti potete fare riferimento all'articolo di informazione fiscale che trovate nel link all'interno della descrizione. Al prossimo appuntamento! Arrivederci!